1987 nasce cnr.it il primo sito internet a dominio italiano 1896 nasce Giuseppe Tomasi duca di Palma e principe di Lampedusa 1979 muore Peggy Guggenheim Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. La strage di Natale in galleria di matrice terroristico-mafiosa.